Tutto quello che vede è stato infestato, posseduto o è stato usato in qualche rito particolare. Non sono giocattoli. Li teniamo chiusi in una stanza. Così siamo al sicuro. è solo uno scherzo o qualcuno ha operato in merito a questo cofanetto? questo cofanetto è stato maledetto? Sei è pericoloso che nervoso che non riesco a capirlo male ma neanche intuire mandandomi questo cofanetto, volevano farmi del male? ha fatto quel disegno? Ho sentito una voce molto bassa, bassa, bassa, Così bassa, eh. Alberto? Ho oh, i brividi, ma era chiaro, no? E chi è è mi sta sta parlando in questo questo Per Per favore dimmi il tuo tuo nome il tuo nome per favore Tuo nome Hai notato che si sente dopo che hai fatto la domanda? Sì, nel Pazzesco. senso che se io non chiedo niente, loro stanno zitto. Eh, eh, quindi comunque sia. Sapete che cos'è questo? Cos'è? Cos'è questa cosa per mano? C'è un po' di un attimo Pere. Pratico a pausa, sono qua. Se non è che faccio pausa in passa, c'è un mal di testa allucinante, Ale. Non mi va a dai, eh. No. Io devo capire adesso sta cosa, Ale, perché adesso se mi si è insinuata la mente che... La signora probabilmente è sta... Cioè... Non vorrei che fosse un a in questo momento, cioè, capito cosa che mi, mi, mi, mi, mi, mi, mi spaventava in mente? E' fatto che, che questa l'abbia fatto apposta. Adatti un pofanetto finto o adatti un pofanetto maledetto? Adatti. Sì, lo so, che m, può essere, cioè... Sì. così sì, vedete. Sì, sì, sì, sì. sì. Non può essere però ti ricordi il telefono di minaccia un tempo fa? E stai collegando a quello? No? Non lo so, con tutte probabilità, sono tutte le oh. non lo so, perché un mal di fascia non più. Ma tu pensi che possa essere veramente maledetto? Ti stai suggestionando? Ma forse sì, non lo so, però Ale scusami un attimo. Mm. Okay. Yeah. Io non ho. Cioè, è da malati fare una cosa del genere lo capisci o no? perché disegnare qualcosa lì di sotto? per quale motivo? ho iniziato a fare questa cosa qui di, di, di youtube un po' di, di, di nemici di invidiosi lo sai che si fa ascolta allora non lo so sto vedi adesso c'ho um... Sì. Sto, sto pensando a mille cose sto pensando a questa cosa e, e nel frattempo sto pensando oh ma ti ripigli? cioè ma ti, ti rendi conto di che cosa stai dicendo? ma le allora, prendo un govigo ciao no, allora anche adesso qui eh, questa bundle questo panetto in qualche modo entra un po' una sorta di chiamata un trasconcentrazione magari sei entrato entrata anche tu dentro questo spostamento Tipo di sì magari di mi sono auto il mal di testa ma non c'entra niente a questa cosa Perché magari mi doveva venire quante volte sono stata in mal di testa però la cosa strana è che non mi si toglie sto cavolo di pensiero dalla mente e questa può, può avermelo fatta apposta mm -hmm. ok? ma ti ha scritto qualcosa nella lettera che l'ha fatto capire? Eh? no sto pensando io è una un'idea un che mi è balenata così Dividici chi sei, per favore. Chi sei? Ma sto intuendo eh, perchè io non riesco a capire nulla <SILENCIO> Voglio un nome okay. Voglio... Devi <SILENCIO> <SILENCIO> stare zitta c'è qualcuno qui in questo momento sì, riesce a usare l'energia di quella torcia e farla spegnere mamma oh, che paura oh, ma che... cosa hai visto? che hai visto dai? Cos'hai visto? visto, detto? Cosa visto? Eh, ho visto è un'ombra non so se si vede però da qua allora no perché c'è troppa luce è uscito il sole alle fuori sai eh, se voi guardate sì, è si si vedo che si può essere qua ok in, in questa zona in questa zona qua c'è non so se magari qualche l'albero ok che c'è fuori ah che si muove si sì. ha fatto una specie di ombra e mi sono veramente si sì, sì. sì. non è fatta so, so. provo a parlare io vai Questo cofanetto è pericoloso? Posso portarlo a casa questo cofanetto? C'è qualcosa di maligno all'interno di questo cofanetto? Un No dai, io ho fatto quello adesso qua. Ti Ti tocchi? Ti tocchi? Eh? Cosa ti ha detto? Cosa del genere <coughs> Non avvicinarlo qua so se si interferisce Sì però tu ragazza mia ho l'occhio chiuso vuol dire che mi sta passando il mal di testa? Sì. mamma mia che nervoso io Lucy, sei tu? Eh, no, Ale, non interpellare Lucy, ti prego, eh. Ah. Buonas dias. Mm. Buon mamma. Buongiorno. Ma perché mi stanno male? ¿Puede hablar con nosotros? Entiendo. Español. O sí. Sea. ¿Quieres hablar con, con nosotros? ¿Quieres hablar con nosotros? Scusate lo español. ¿Qué quieres? Non intendo mucho, vos parlare conmigo eh, vos conmigo con me? sh She feeling with the, the, the, She felt the... the sh sh the uh, Mas claro, por favor. Contattare. Contattare. Come te chiama? Come te llama? Riccardo? Io ho capito Edoardo. Cisci. Eh, cisci. Non l'apriva, priva, sa. Perché? Non lo eh, Non so se sia vero. Eh, non so a questo punto se eh, è tutto uno scherzo che mi hanno voluto fare. Eh, Di due cose sono sicura, okay? che da quando ho visto quel disegno ho iniziato a sentirmi male, cioè non a sentirmi male, ma ho iniziato una serie di sintomi, mal di testa, ma non perché mi abbia spaventato particolarmente quella cosa, perché ne ho viste centinaia. Okay? Quindi non collego il fatto alla suggestione, all'autosuggestione, all posso collegarlo invece a un pensiero che mi è balenato nella mente, che mi fa più terrore. Se la persona che ha operato su questo cofanetto l'ha fatto con convinzione e credendoci, in qualche effetto, secondo me me l'ha potuto trasmettere, no? Anche se io non ci credo in queste cose, però, mh, anche il fatto, cioè anche solo il pensiero che si è insinuato, si è insinuato nella mia mente, no, del fatto che mh, la signora possa averlo diciamo, comprato per me. Perché può essere una possibilità, no? Certo. Di gente malata c'è... Cioè, e mm -hmm. voglia. E questo pensiero non è che mi mette... Così, cioè, non è che mi fa stare proprio bene. Mm -hmm. Quindi magari mi sono anche autosuggestionata, no? Mm -hmm. Può essere. Può essere, può essere tutto. Comunque l'altra cosa di cui sono sicura è che Questo. E questa. Proprio... Falò? Sì, sì. Sei stancata? No, adesso male. Mi dovevo andare a casa. Andiamone. Può essere l'ultima volta che ti vediamo in queste condizioni, cara. Vale, per favore.